In America, quando ci vai a Silicon Valley, tu ve lo potrei confermare, sono tutti o startupper o angel OBC. O cioè non c'è il banchiere il cancellaio, vai a mangiare nei ristoranti, sono tutti startupper, tutti i ragazzi sono startupper, ma praticamente sempre quando la prosecuzione dell'università, cioè sono da stafford e poi dopo sono startup. Ma per assurdo, se uno guarda da fuori. Eh, è così, nel senso che loro trovano che dopo, si, si riescono a creare la loro azienda. Sì, no, si muovono a lavorare per un'altra startup, un amico che magari invece ha più fortuna di loro e quindi si crea questa, questa realtà. Qui se sei un traditore di, di prima generazione, diciamo, non è che tu sia proprio insieme a tanti altri, e quindi all'inizio magari ti senti anche un po' da solo, eh, giusto un po', però. Dopo in realtà ci sono personaggi come, come Simone che ho conosciuto tardi perché non si conosciamo da tanti anni, però come sì. eh, voi eh. e quindi, che in realtà eh, vanno a, a cominciare a creare questo ecosistema. Ma la di all'Iscuto realtà ci sono altri ragazzi che come noi eh, appunto magari ci si trova ad estate in Silicon Valley, come, come è successo l'estate scorsa. E come noi stanno cercando di mettere in relazione altri che vivono esattamente eh, questa situazione e ci si, ci si aiuta.